Eccoci, siamo in diretta, vediamo un po' quanti siamo, intanto <coughs> intuisco vagamente di essere ancora seguito da molti grillini, per esempio qualcuno, qualcuno su Twitter sta chiedendo, ma mi date l'indirizzo della pagina Facebook, ma la pagina Facebook di Alberto Bagnai? Caro amico che forse appartieni a quella compagine politica che con l'intelligenza artificiale voleva supplire alla carenza di intelligenza naturale, eh, consentimi di farti notare che grazie a Google oh, oh, oh, oh, tu puoi molto semplicemente digitare Alberto Bagnai arrivi in questa diretta dove <ride> forse ve lo ricorderete in uno dei, dei miei convegni fatti quando ero de sinistra mi trovai in uno strano casale dalle parti di Re Bibbia <coughs> eh, dove mi si avvicinò uno allora io la vorrei invitare per fare questo, quest'altro lei è tanto bravo, lei è tanto bello io la amo, venga a parlare da me vabbè io dico, vabbè allora mi scriva Potrebbe darmi l'indirizzo email. Allora, a quel punto, siccome io sono pluridipendente pubblico con una quantità di indirizzi email pubblici, eh, la domanda era oggettivamente incongrua, cioè non, non, non, non sai trovare. Da, da allora eh, ho fatto caso a questa cosa. Ormai sono un personaggio pubblico, quindi diciamo forse, forse si capisce che raggiungermi è facile. Ma eh, tutti quelli che mi chiedevano l'indirizzo email, invece di, non so, digitare qualcosa sul, sul web e, e trovarselo, erano tutti 5 stelle. E guarda che quella non è un orientamento politico, quella è una forma mentis. Eh, non voglio dire che sia una, una patologia, è eh? una conformazione della mente. Quindi non guarisci. Cioè, Tu poi dopo puoi anche votare Fratelli d'Italia, dopo, ma sarai sempre uno che non è in grado di trovare un indirizzo email o una pagina Facebook dove sul web. Cioè dove il tuo movimento è nato, da dove traeva l'infa e da dove traeva speranza di redenzione. Vabbè, quando non ci sarete più saremo molto tristi, ma anche poco tristi. Allora... Se volete, farci, eh, se volete renderci un po' più tristi della vostra scomparsa, nei prossimi giorni avete qualcosa da fare e sapete cos'è, cioè difendere il paese. Per farlo, eh, per farlo poi vi spiego come si fa, perché forse non vi è chiaro e magari c'è cioè, il caso di, che sia necessario aggiungere qualcosa. Eh, prima di eh, iniziare, eh, siamo, solo, siamo solo 1100, direi pochi, aspetterei un attimo che salga il contatto. Prima di iniziare a affrontare il tema che vorrei affrontare oggi, cioè oggi vorrei aiutarvi a mettere in prospettiva, visto che mh, lo si sta facendo eh, da parte di turisti del dibattito, da parte di persone che vengono da diciamo così, paesi spersi per le montagne, insomma con tutto il rispetto io sono diciamo, un amante della montagna e in un paese sperso... Fra le montagne vorrei tornare quanto prima possibile. Eh, vorrei intanto raccomandarvi, se non l'avete fatto, di dare un'occhiata all'articolo di ieri sul blog, che è un articolo abbastanza importante perché testimonia di un fatto: stanno uscendo dal loro guscio i costituzionalisti e più in generale i giuristi. Voi sapete che, ehm, a differenza di altri colleghi economisti, io ho sempre avuto un grande rispetto per. Per le scienze giuridiche, nel senso che non ritengo, a differenza di molti altri colleghi economisti, che senza fare un po' di matematica poi da poraccio, perché quella che fanno i matematici è un'altra, ehm, tu non sia uno, uno scienziato, no? quindi mi fanno un po' sorridere eh, certi colleghi eh, così matematizzanti a prescindere anche il diritto a una scienza, anche il diritto ha una, una dignità e un ruolo molto importanti. Io ho sempre cercato di coinvolgerli e ho sempre cercato anche di partecipare alla loro elaborazione con dei giuristi e mi ha dato molte soddisfazioni dal punto di vista di quello che ho imparato nello scambio con loro. E il problema dell'Unione Europea... Ehm, chi segue il mio blog lo sa, eh, è un problema tanto giuridico quanto economico, per un motivo molto semplice. Quando vivi dentro a un sistema la cui valvola di sfogo è sempre e solo la compressione dei salari, non per cattiveria, ma perché non può essere che così, perché se manca la svalutazione esterna, quella della moneta, devi sostituirla con la svalutazione interna, quella del salario, necessariamente alla fine devi comprimere la democrazia. E io mi sono sempre molto stupito del fatto che i costituzionalisti non fossero preoccupati di questo che è un tema loro, più loro che mio, la compressione della democrazia. Perché deve essere così? Ma per un motivo banale, siccome i salari che devi comprimere quando arriva una crisi sono il reddito della maggioranza, siccome in genere le persone non sono contente di farsi togliere soldi, la maggioranza voterà contro il sistema, a meno che tu non glielo impedisca. E ci sono diversi modi per impedirglielo. Il primo modo è impedirgli di capire che cosa sta succedendo, quindi l'apparato propagandistico dello Stato si, si, si potenzia, del sistema si potenzia. Abbiamo quella quel, martella che fa il ministro della verità, ehm, con il materiale diciamo, di cui si trova a, a disporre perché molti colleghi seri ovviamente diciamo così, lo scaricano perché hanno paura di essere associati a un'operazione fascista. Abbiamo, ehm, abbiamo la, la, la, la repressione, la repressione che prenderà presso delle forme molto più esplicite, ma insomma per il momento, per il momento ancora non lo, ha, non lo ha fatto. E poi abbiamo la demonizzazione del, del voto degli ignoranti, abbiamo la scentocrazia, cioè eh, la, il patentino per chi vota. E naturalmente è il patentino chi lo dà? Lo danno dei privilegiati ai privilegiati, questa sarebbe la loro idea, in modo che tutto resti com'è. Ora, siccome di tutte queste dinamiche, diciamo, noi ne, nel blog, insomma, è roba noiosa per noi, ne parliamo da, da anni, scusate ma devo restare un po' connesso per vedere che cosa succede, ne parliamo da, da, da anni, e non ci, non ci stupisce, l'unica cosa che ci stupiva era che non ci fossero dei giuristi disposti a parlarne, la verità è che non è del tutto vero che i giuristi non se ne preoccupassero qualcuno mi sono poi ricordato anche fra quelli che si sono esposti negli ultimi giorni eh, mi aveva scritto cioè aveva scritto al dibattito tanto per essere chiari 5 6 7 anni fa insomma c'erano state persone che si erano poste questa preoccupazione ma adesso questa preoccupazione sta prendendo rilievo perché ad esprimerla preoccupazione per la deriva antidemocratica eh, ad esprimerla sono eh, giuristi che hanno anche rivestito ruoli istituzionali importanti. Per esempio nel blog eh, ieri commentavo un articolo di, di cui vi parlava Claudio nella diretta di, di ieri. Claudio vi metteva in risalto la parte positiva, cioè avere finalmente eh, un presidente emerito della Corte Costituzionale che interviene ponendosi il problema del perché eh, la Costituzione venga in qualche modo eh, aggirata in una fase di emergenza laddove essa stessa Costituzione contiene in sé gli strumenti per gestire le fasi di, eh, di urgenza e il punto fondamentale, lo strumento è quello del decreto legge che non si vuole usare perché questo governo non vuole venire in Parlamento perché non ha una maggioranza solida ehm, e quindi nonostante l'opposizione non faccia ostruzionismo il governo ha paura ha paura e non vuole essere disturbato perché, eh, quindi chiudo un attimo il discorso sull'articolo, l'autore di quell'articolo se non lo avete letto andatelo a leggere, è scritto molto bene, si capisce, eh, è molto chiaro, fa una serie di considerazioni, poi a mio avviso propone dei rimedi sostanzialmente inutili nella sua ottica, perché proprio perché la Costituzione già consente di... Ehm, a, a, a un governo di gestire situazioni di straordinaria urgenza con degli strumenti di legge e quindi senza violare le riserve di legge, cioè senza toccare diritti costituzionali con atto amministrativo. Proprio perché questo c'è, non c'è bisogno di cambiare nulla. Dal momento che, come vi dimostro, quella può essere una parte divertente perché vi fa capire come funzionano le commissioni parlamentari, come si può fare ostruzionismo, che cosa si può ottenere facendo ostruzionismo, se è vero che l'opposizione può ostacolare il governo, dati i regolamenti parlamentari, queste tutte bufale, tutte cazzate da giornalisti. Eh, in realtà eh, l'opposizione, per quanto strenua possa essere, non può rallentare più di tanto l'iter di un procedimento. Il che significa, e lo spiego con dettaglio e con, e con rispetto all'illustre giurista che si è espresso in difesa della Costituzione, che non vi è neanche alcun bisogno di cambiare i regolamenti in particolare il Senato, che così come sono, tutto sommato già consentono, dato il fatto che le discussioni hanno tempi contingentati e che quindi non si può allungare il brollo all'infinito e non si può fare un reale ostruzionismo al Governo, già consentono di gestire le situazioni in modo assolutamente, assolutamente lineare, tutelando la democrazia. La verità è che questo Governo non, viene, non usa i decreti legge, perché questo fa parte di un suo più generale desiderio di non venire in Parlamento, perché questo fa parte di un suo uh, orientamento che è quello di seguire una sua agenda politica e non di ehm, conformarsi agli indirizzi politici espressi dai rappresentanti del popolo, che saremmo noi, il popolo sareste voi, d'accordo? Ora, eh, poi perché il popolo non siete solo voi, il popolo sono anche gli altri, anche quelli che Altri. Ma siccome nel campo di quegli altri, inclusi quelli, soprattutto quelli cui piace l'intelligenza artificiale per difetto di intelligenza naturale, molti sono d'accordo in questo caso con noi sul fatto che il MES non debba essere usato, sul fatto che il MES non debba essere usato, allora, eh, la cosa che ha detto ieri, eh, no, due giorni fa, tre giorni fa, non mi ricordo, il, il Premier Conte, cioè che eh, l'opposizione lo indebolisce in un momento in cui l'opposizione è d'accordo con il partito di maggioranza relativa nel volere una cosa, è chiaramente una, una, o è una frase da, diciamo, analfabeta del diritto, ma non è certo questo il caso, perché l'uomo analfabeta del diritto non è, o è una eh, frase da, eh, diciamo... Uh, mi viene in mente una parola solo scurrile per definirla, insomma da furbetto diciamo così, che, che cerca di risolvere i problemi che ha in casa creandosi un nemico esterno, cioè l'opposizione cattiva. Amico caro, io non so come funziona nel tuo paese di 410 anime, che un tempo era parte della Magna Grecia e che ho visto una ricca storia, un feudo che è passato di mano molto spesso. Nel frattempo diciamo così, si è eh, costituito un metodo di governo che è quello della democrazia parlamentare in cui l'opposizione c'è, mi rendo conto che ti dispiaccia, però fino a che tu non ti fai incoronare eh, dentro San Pietro imperatore d'Occidente ti tocca starla a sentire e eh, spero di non averti dato un'idea perché vedo che vai molto d'accordo con l'attuale Papa, non vorrei mai che poi si resta, però insomma eventualmente ne parleremo. Allora... Eh, Ragioniamo un attimo su a che punto siamo e su perché il governo ha in realtà paura di venire in aula. Il governo ha paura di venire in aula perché ha paura di sentirsi dire quello che io adesso vi dirò, cioè ha paura di sentirsi dire qual è la situazione. La situazione è estremamente grave, ve lo dico con grande pacatezza ma anche, e cercando anche di pesare le parole, ma purtroppo la situazione è grave, gravissima. Cioè quello che, eh, diciamo così, si poteva intuire eh, analizzando lo svolgersi degli eventi eh, per ricondurli a, a una razionalità, a una qualche causa, adesso comincia anche Parlando, parlando con persone che stanno a Bruxelles, parlando con persone che ci sono state, parlando con persone che conoscono, insomma, attraverso la rete di rapporti che, che grazie a voi, grazie al fatto che mi avete mandato nelle istituzioni a rappresentarvi mi sono potuto fare ad alto livello con persone che mai avrei pensato di, di conoscere, di cui mai avrei potuto pensare, mai avrei potuto pensare di, di, di, di, di un giorno trovarmi a... a ad apprezzare anche le posizioni, l'umanità, insomma, eh, grazie a questo si cominciano ad acquisire elementi di prova che la situazione è più o meno questa. Il governo è ricattato. Il governo è ricattato quello che, eh, diciamo così, la cosiddetta Europa, cioè il blocco fondamentalmente eh, area Marco, d'accordo, ma anche la Francia desiderano, è che il governo chieda un prestito al MES. Allora, è una novità? No. È già successo che l'italia si trovasse in situazioni simili è già successo adesso vi, vi dico anche quando nel 2012 è successo nel 2015 e sta risuccedendo diciamo che ogni 3 4 5 anni tornano alla carica i paesi i nostri fratelli del nord eh, perché intanto intanto lasciatemi che vi dica perché essi hanno così urgenza che il Governo chieda un prestito al MES. Questo è importante, quindi vorrei prima dirvi questo, poi vorrei dirvi perché invece è opportuno che questo non venga fatto sotto diversi profili e anche perché non tiene logicamente l'idea di accedere al MES. Allora, i Paesi del Nord, i Paesi creditori o che tali si considerano, i Paesi le cui banche hanno in, bancia, in pancia dei BTP, eh, per esempio, Desiderano che l'Italia eh, acceda al MES perché se l'Italia accedesse al MES sarebbe soggetta a un eh, memorandum. Il memorandum consentirebbe alle istituzioni, cioè a Commissione eh, Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, nel caso in cui l'Italia avesse difficoltà ad onorare i suoi debiti, d'accordo? nel caso in cui scoppiasse una crisi finanziaria, nel caso in cui scoppiasse un'altra crisi dello spread, consentirebbe, attraverso il meccanismo del memorandum, cioè attraverso il fatto di aver chiesto soldi al MES, loro verrebbero a comandare a casa nostra e si prenderebbero con le cattive quello che è loro. In che modo? Ma eh, avete visto, ne stanno già parlando, no? Zanda ha parlato di sostanzialmente svendere il patrimonio pubblico, e c'è stata una levata di scudi. Eh, Del Rio ha parlato di contributo di solidarietà, cioè mettere un'imposta aggiuntiva sui redditi sopra su gli 80.000 euro, e c'è stata un'altra levata di scudi. Un altro Pisquano, di cui neanche ricordo il nome, appartenente a una frazione della sinistra di sinistra, è tornato alla carica alla cola patrimoniale, e anche lì c'è stata una levata di scudi. Perché ne parlano? Sapete benissimo perché ne parlano. È il classico metodo europeo, il metodo, quello che abbiamo chiamato il metodo Juncker, cioè quello che Juncker aveva teorizzato in una sua intervista alla Build tantissimi anni fa. Quando vogliono fare una cosa, prima la dicono, la mettono nel dibattito. La gente si irrita eh, e allora la ritirano poi la rimettono, poi la ritirano, poi la rimettono, insomma aprono la cosiddetta finestra di Overton, chi non sa cos'è se la googla, in modo che certi temi che sarebbero sembrati assolutamente ehm, inammissibili in termini di dibattito diventino ammissibili e poi che si vada avanti su quella strada. Quindi, ripeto, tedeschi, olandesi, insomma, il blocco nord desidera poter gestire la politica economica dell'Italia a tutela dei BTP che ha in pancia, tutela fondamentalmente dei suoi crediti vantati verso il nostro paese, ma anche no, ma anche in generale, perché desidera poter estrarre valore dalle vostre tasche, dal vostro patrimonio, nel caso in cui le cose si mettano male. È una sorta di... quindi il, il fatto che l'Italia chieda soldi al MES, che sia un euro o che siano... 36 miliardi, è, è abbastanza irrilevante questo. Per loro quello che è importante è che però il soldo venga chiesto perché così c'è il memorandum e così loro possono poi intervenire. Sapete che tutti quei poveri sprovveduti Quegli ignoranti o semplicemente quei traditori che vi dicono no, non è vero, non ci saranno condizionalità, sono solo degli sciocchi, degli stupidi, degli ignoranti che non conoscono i trattati europei. Quello dell'ignoranza è un problema piuttosto serio. Non conoscono per esempio il Tupac, dove, come avete visto con un bel articolo sul blog di Asimmetrie, che, che parla di condizionalità differita del professor Dani, nel Tupac è scritto che le condizioni di un memorandum possono essere rinegoziate, ma d'altra parte è spiegato chiaramente anche nel comunicato stampa dell'Eurogruppo di qualche giorno fa. Cioè è inutile che questi ci dicano che eh, se eh, ci danno dei soldi poi basta che ci impegniamo a restituirli e, e, e, e non cambia niente. La verità è che l'obiettivo è esattamente precostituire la base giuridica attraverso il memorandum per poter venire a comandare a casa nostra questo è il punto quindi per poter mettere patrimoniale. qui apro e chiudo una parentesi perché tanto lo so che anche se mi stanno ascoltando non lo capiscono dipendenti pubblici pensionati eh, tutte persone che adesso hanno eh, cassi integrati tutte le persone che adesso un reddito ce l'hanno in un modo o nell'altro perché prima o poi gli arriverà e che quindi pensano di essere al sicuro, e che magari se sono di sinistra pensano anche di essere nati dalla parte giusta e che quindi non verranno toccati perché loro sono buoni e sono amici dei buoni europei, che sono quelli che stanno combattendo il fascista Orban e che stanno soccorrendo eh, nel Mediterraneo i migranti. Insomma, cioè, queste non sarete salvati. Siamo sulla stessa barca. Vi taglieranno le pensioni. Non è successo? Certo che è successo. Perché non c'è stata la riforma Fornero? Adesso ne parliamo. Quindi, eh, cari amici italiani, per quanto voi pensiate di essere al sicuro, voi non siete al sicuro se noi ci esponiamo a questo tipo di ricatti. D'accordo? Cioè se noi non mettiamo in sicurezza il Paese nell'unico modo in cui lo si può fare in queste circostanze, che è il ricorso alla banca centrale, come sapete. Pertanto eh, io so che non lo capirete. So che se ve lo dico non mi credete. So che siccome la montatura dei miei occhiali questa sera è verde, voi pensate che io sia un nazifascioleghista e quindi non dovete starmi a sentire, perché voi siete buoni, perché voi ascoltate le canzoni giuste, leggete i libri giusti. Poi, quando uno vi chiede cosa c'è scritto in quei libri, si fa un sacco di risate, ma io non infierisco normalmente. Lo so, lo so, lo so. E quindi... Eh... <ride> e quindi vi dedico un, un requiem eterna perché, perché siete, siete già morti economicamente, siete già morti, siete morti senza sapere perché. Ecco, questa è, una cosa, questa è una cosa molto molto molto. siete dei morti inutili. Non avete neanche la morte dell'eroe, quello che si immola perché sa che cosa sta facendo e perché vuole dare un messaggio. Voi finirete nella pattumiera della storia per la vostra inconsapevolezza, per la vostra incapacità di ascoltare che vi chiama un discorso di, di comunità nazionale, a un discorso di, di unione di fronte a un'aggressione esterna. Voi tranquilli, ma va bene così. Allora, come dicevo, la storia è lunga. Intanto vorrei spiegarvi una cosa. Il MES, vi voglio dare alcuni ordini di grandezza, ve ne voglio riparlare perché so che eh, continuate a, a dire delle cose che no, io non lo so chi ve le mette in testa. Cioè voi avete, diciamo, due persone che vi informano, tutto il resto che vi disinforma più qualcuno che vi dice proprio delle cazzate. Ma State a sentire che vi informa, belli di casa, così facciamo prima, evitiamo di dare sponde a, a, ai troll di, di, di, di, del, del giurista inurbato, no? Ecco, allora, il MES nasce, come vi ricorderete, nel 2012 attraverso un percorso che naturalmente parte da prima. Vi ho già detto che normalmente un progetto europeo ha una gestazione di un paio di anni. Per esempio la riforma del MES che doveva essere approvata l'anno scorso nasce nel 2017 con la dichiarazione di Meseberg, quindi 2017-2019. Quando il MES è stato eh, ratificato nel 2012 erano due anni che andava avanti questa storia, ma come era stata concepita inizialmente questa storia? era stata concepita con il concetto del frangifuoco, cioè doveva essere un fondo che doveva servire a tirare fuori dai guai i paesi periferici dell'Eurozona che in quel momento si vedeva erano in forte sofferenza, la Grecia, Cipro, Portogallo, poi su sulla Spagna, poi ci saremmo stati noi, e quindi si metteva una bodenza di vuogo a disposizione per spegnere quei focolai affinché per onde evitare che il contagio finanziario travolgesse tutti quanti cosa vi dimostra che l'approccio era questo cioè che lo strumento non era pensato né per diciamo così occuparsi di epidemie né per occuparsi dell'italia banalmente le dimensioni le dimensioni erano 700 miliardi Ora, quando questo progetto viene messo su, partecipava ovviamente anche il governo italiano ai tavoli, ma naturalmente, quando questo progetto viene messo su, il debito italiano era già di 1.700 miliardi. Ora, è vero che i nostri governanti, la nostra classe politica, non è un granché, per esempio, io dubito che lo stesso relatore al Parlamento Europeo del MES, cioè l'onorevole Gualtieri, capisca bene tutte le ramificazioni del progetto. Per esempio, secondo me, lui non sa che le condizionalità possono cambiare dopo e che quindi se entri nel MES ti sotto... comunque ti porti la troica in casa. Lui questo non lo sa, lui vede solo il lato positivo. Vede le pacche sulle spalle dell'amico Valdis, dell'amico Pierre, dell'amico Jean, dell'amico così, perché, capite, più uno è, diciamo così, provinciale dentro e più gli piace questo, questo, questo cosmopolitismo, diciamo, ammantarsi di questo cosmopolitismo borghese. E, è vero quindi che la classe politica italiana di cui io mi onoro di far parte è quello che è, ma pure io sono quello che sono, insomma, barbares, però nessuno può essere così scemo da pensare di salvare con 700 miliardi che peraltro non ci sono perché devono essere prima versati un paese che ha un debito pubblico di 1.700 miliardi. Ci siamo? Arrivalvi? Siete avete capito? Quindi lo scopo iniziale, anche quando andate a vedere tutte le polemiche che i fenomeni da forum, come li chiama giustamente Claudio, fanno su, su, su, sui social, venendo a spiegare a noi che cos'è il MES, che è una cosa bellissima, io adoro questo, è fantastico, c'è un detto latino, sus minervam docet, ecco, questi porci che vengono a spiegare a noi che cos'è, diciamo, ciò che noi abbiamo peraltro spiegato loro, apro e chiudo una parentesi, se non ci fosse stata questa scrivania e questa libreria, di messi in Italia non si parlerebbe, e voi sapete che cosa intendo, qualcuno di voi lo sa. Bene, comunque... Eh, quando questi fenomeni vanno a fare l'anatomia la, dei verbali parlamentari di mille anni fa senza capirli, perché poi non avendo fatto neanche loro un percorso culturale come il vostro non sono neanche in grado di capire i verbali parlamentari, si dimenticano però il contesto storico. Il contesto storico era un contesto di quel tipo in cui occorreva creare uno strumento che sedicentemente eh, bloccasse il contagio. Uh, non vi so dire perché all'epoca diciamo, non, se l'idea fosse buona o fosse cattiva a mio avviso non, non era particolarmente brillante ma non era certo l'idea di andare a salvare un paese che subisce un fortissimo shock naturale o andare a salvare un paese che ha un debito pubblico che è tre volte e mezza la capienza del fondo non so se mi spiego bene, allora, vi dicevo che eh, quello che eh, i paesi del nord vogliono è che noi però ci serviamo di quel fondo, lo vogliono perché questo gli dà un appiglio giuridico per venire a comandare a casa nostra e tassarci se le cose... Si mettono male se c'è una crisi finanziaria mondiale e una crisi finanziaria mondiale ovviamente ci sarà perché siamo in mano dei pazzi e perché dopo uno shock all'economia reale di questo tipo vi immaginate le catene di fallimenti, quindi di dissesti bancari, quindi di crolli in borsa, uno ci sarà. Quindi sostanzialmente chiedere un centesimo di euro al MES significa avere la troica in casa con probabilità 1 entro un anno a grandi linee. Diciamo, mettiamola così. Quindi bisogna stare molto attenti. È nuova questa storia? No, non è nuova. Ci sono stati dei precedenti in cui si voleva utilizzare il MES? Sì, ci sono stati. Quando sono stati? Bene, col governo Monti e poi nel 2015. Forse voi non ve lo ricordate, ma ve lo ricordo io. Quando il eh, senatore Monti dice che grazie alle sue politiche eh, che lui è riuscito ad evitare di portarci la Troica in casa, dice, ahimè, la verità, perché già a quell'epoca il governo italiano fu sottoposto a pressioni affinché chiedesse prestiti al MES. Ora, lasciamo perdere che fra avere Monti e avere la Troica la differenza non si è vista sostanzialmente, perché diciamo lui ha fatto quello che avrebbe fatto la Troica ha però tenuto fuori dal circuito democratico del paese questa istituzione. Si poteva fare in un altro modo? Sì, si poteva fare e si potrebbe fare in un altro modo, ovviamente con un diverso utilizzo della banca centrale, su cui vengo dopo. Sventato in questo modo l'attacco, quando è che sono tornati alla carica i simpatici fratelli eh, Lanzichenecchi? Sono tornati alla carica a fine 2015. Non so se voi vi ricordate, a dicembre 2015, la commentai nel mio blog, eh, quindi se voi cercate Goofinomics, Lars Feld, l'intervista a un autorevole economista tedesco, Lars Feld, consigliere economico della Merkel, da parte del massimo giornalista economico italiano, che ovviamente non è laureato in Economia e di Economia non capisce un granché, ma insomma noi gli vogliamo bene ugualmente. In quella intervista Lars Feld che cosa diceva? Eh, adesso le vostre banche sono in crisi, non potete mica salvarle con soldi pubblici. Lo abbiamo fatto noi nel 2010-2012, ma quella era una crisi globale. Questa è una crisi solo vostra, per cui per salvare le vostre banche dovete eh, chiedere soldi al MES. Cioè vi dovete mettere la troica in casa. E quindi siamo al 2. Il primo tentativo di portarci la troica in casa sotto monti, respinto sedicentemente, ma io ci credo, da Monti. Il secondo tentativo, annunciato nel 2015, ma grazie a Dio poi diciamo, in giro per l'Europa sorsero altri problemi e quindi riuscimmo a sventarlo. Il terzo tentativo adesso. Vedete che ci attaccano i fratelli europei sempre e solo se e quando siamo deboli, cioè nel 2011 perché c'era stata la crisi della Grecia e quindi era scoppiata quella che chiamavano la, la crisi dei debiti sovrani, che sarebbero debiti pubblici, ma da quando diciamo così, il popolo non conta più niente e il debito è diventato sovrano. Eh, nel 2015, quando applicando il Bail-In, cioè quelle regole che eh, tre anni dopo l'Europa avrebbe dichiarato irrazionali, eh, ci siamo eh, messi nella situazione che sapete: col pensionato di Civecchia Civec che si è impiccato, con un crollo in borsa del 60% del comparto bancario, grande debolezza, e ritorna l'ARS, l'amico l'Ars per conto della Merkel si ri rimette questa idea sul tavolo. E poi adesso nel 2020 dove i motivi della debolezza nostra ma anche loro sono fin troppo evidenti con la solita viltà, con la solita vigliaccheria che li ha caratterizzati di queste persone che ricordiamo per gli eccidi di donne e bambini eh, sulla nostra dorsale appenninica, sono sempre loro, i loro nipotini eh, vengono chirurgicamente ad attaccarci in questo momento allora, <coughs> quindi non è una novità e quindi... E quindi un governante italiano che non sia, diciamo, un, un giovane giurista di belle speranze, fre frescamente inurbato da una località della Magna Grecia, d'accordo? Che quindi abbia seguito il dibattito, che quindi sappia che questa cosa torna, no? Starebbe un filo più attento, perché il disegno è molto evidente. Ma scusate, ma a voi sembra un caso che nella grande stampa internazionale, no? Eh, già cinque anni fa si cominciava a dire "Ah, ma gli italiani sono molto ricchi, hanno tante case, allocano male il capitale, togliamogli le case così almeno ce le, diciamo, i soldi sono nostri, togliamogli le case ovviamente non è che vengono, mettono i nostri condomini su delle ruote e se li portano via ma per estrarre valore eh, da un eh, cespite immobiliare altrui c'è cioè un modo molto semplice fai mettere una bella patrimoniale e ti fai trasferire il gettito via, per esempio, via Fondo Salva Bene, è già successo, è successo quando Limo è andata a salvare la Germania via Grecia, sapete queste cose. Benissimo, allora, io vorrei farvi capire perché il VGEDO è un... Una totale, assoluta, incondizionata fregatura. Nel pacchetto di salvataggio, diciamo così, cui il... che non è stato approvato, perché attenzione, l'Eurogruppo è un consesso informale, anche qui ha firmato ah, il Parlamento, mandategli la polizia, criminale, alto tradimento. Per favore, studiate, studiate, partendo dalla Costituzione. L'alto tradimento riguarda solo il Presidente della Repubblica e solo in determinate circostanze. Solo in determinate circostanze tipizzate. Quindi alto tradimento, minchiata, minchiata, d'accordo? Se uno dice alto tradimento è un grillino, o è un fesso, o tutte e due, perché può succedere, eh? non vi dico qual è l'intersezione fra i due insieme. potete immaginarlo da voi. Allora, eh, torno, eh, torno al punto. Il blaghetto è una fregatura, consta di, di... Allora, a questo pacchetto, che cosa è successo di questo pacchetto? È successo che all'Eurogruppo, che è un consesso informale, che quindi non può approvare nulla, non può approvare nulla, prepara le carte per il consiglio formale, che è l'Ecofin o il consiglio dei capi di Stato e di Governo, cioè il Consiglio Europeo. D'accordo? Quindi cosa può succedere in sede dell'Eurogruppo? Può succedere che prenda forma e si dia il preventivo assenso a una proposta, dove poi però il suggello del consenso dello Stato viene dato successivamente, del governo, viene dato successivamente in una sede formale. Bene. Il ghetto, così come si sta configurando, prevede tre cose. Che sono? La BEI. Ah, cazzo, abbiamo inventato la BEI. Dunque, fatemi un po' vedere una cosa, eh, perché io poi le cose io non me le ricordo. Eh, dunque, perché questa BEI è una novità, quindi me la cerco su, su Wikipedia, scusatemi. Banca europea per gli investimenti, fondata nel 1958. Ah, cazzo, che novità. Abbiamo messo la BEI... Eh, sì. Dunque, la BEI... Eh, quanto ci mette la BEI nel bacchetto? Questo, questo non me lo ricordo, perché pare 200 miliardi può essere da spartirci fra tutti i paesi fra tutti i paesi europei a noi quanti ce ne toccano una ventina una trentina eh, la bay ha sempre fatto eh, credito eh, agevolato per le piccole e medie imprese no cioè la bay qual è qual è la esattamente la novità non l'ho capita e poi in ogni caso si tratta di prendere soldi in prestito il sure D'accordo? Cioè lo, lo strumento per eh, per contrastare la disoccupazione in una situazione, in una situazione di, di emergenza. Bene. Sure, 100 miliardi. 100 miliardi? Ma, attenzione, è truffaldino dire adesso, come dice il Ministro Gualtieri, adesso abbiamo 200 miliardi della BEI, 100 miliardi del Sure. Allora, intanto non sono tutti per noi. E poi abbiamo significa che ce li prestano e quindi dobbiamo restituirli. Su che cosa si basa il Sure? Allora la Bay ha un suo capitale, insomma ci abbiamo messo dei soldi in quella banca, se possiamo prendere qualcosa in prestito, magari anche normale, eh? cioè che questo sia una grande novità del buchetto, sinceramente mi stupisce. Il Sure è una novità, non c'era, non c'è in effetti. Come funziona? Lì il capitale che ce lo mette? Ma sostanzialmente la, la, la base su cui si appoggia la leva finanziaria sono trasferimenti dal bilancio comunitario. Che cosa significa questo? Voi sapete che noi nel bilancio dell'Unione Europea siamo contribuenti, netti, siamo contribuenti netti, quindi questo strumento non ci ridà molto più di quello che noi ci mettiamo, non so se mi spiego, dal punto di vista della distribuzione del rischio macroeconomico, oltre a essere pochi soldi, perché alla fine ci arriverebbero 10-15 miliardi, quanto ci finanziamo? Un mese di cassa integrazione? no con in più la necessità di dover restituire dei soldi a qualcuno e la beffa, perché come tutti gli strumenti di mutualizzazione e di coesione all'interno dell'Unione Europea sono tutti strumenti in cui noi fondamentalmente andiamo a finanziare gli altri. Ma vi ricordate quando si parlava di clima, quando il grande problema era il clima, il cosiddetto Just Transition Fund, che era quella cosa in cui noi mettevamo 400 milioni per vederne indietro 200 e chi vinceva ovviamente erano i paesi con reddito pro capite più basso, tipo la Polonia, contro cui io... Io non ho assolutamente niente, come del resto non ne ho neanche eh, nei riguardi della Germania. Considerando che io sono uno dei pochi italiani che non hanno ammazzato un parente, diciamo quindi siamo ancora amici. Va bene, non ho assolutamente nulla, ma se parliamo però di soldi, un conto è chi prende, un conto è chi dà. Non so se mi spiego, e noi diamo e poi veniamo umiliati. Allora, il Bay non è una novità, sono pochi soldi. Il Shore è una novità. Sono pochi soldi, è anche una fregatura perché si basa su un meccanismo diciamo, assicurativo farlocco, tale per cui noi fondamentalmente preghiamo un premio esorbitante per essere costretti a indebitarci il MES. Il MES che, oltre a quello per cui lo vogliono i tedeschi e gli olandesi, cioè oltre alla fregatura del memorandum, ha anche eh, un altro paio di, eh, di eh, fregature. Per esempio... Vogliamo parlare del fatto che i prestiti che tu prendi dal MES sono prestiti eh, privilegiati? Arrivano notizie, sì. Sono prestiti privilegiati. Che cosa significa questo? Significa fondamentalmente che nel momento in cui tu accedi al MES, dai un pessimo segnale al mercato in almeno due direzioni. Direzione numero uno, il mercato dice... Ma perché questo tizio non chiede soldi a me e li chiede al MES? Mica avrà paura che io non glieli dia? Forse è un paese che ha dei problemi. Cioè, chiedere soldi al MES significa segnalare che stai perdendo l'accesso al mercato. Cosa sbagliatissima. Cosa numero due, il mercato a quel punto si fa due conti e dice aspetta un po', questo c'ha dei problemi. mo Oggi, domani, come dicono a Roma, mi deve dare idea i sordi, come direbbe qualche mio collega o collega con la... qualche mia collega... Sì, per caso mi deve dare i dali sordi e, e, e, e io cioè, eh, sono diventato un creditore junior, che vuol dire? Un creditore subordinato, certo, cioè che se, se succede qualcosa di brutto e bisogna restituire i soldi, prima ovviamente viene il eh, MES, dopo vengono i detentori degli altri BTP, non c'è più par condicio creditorum quella cosa che gli inglesi, non so perché, chiamano pari passu e che noi chiamiamo par condicio, ma si vede che quello è un popolo, grazie a Dio, indipendente, per cui ha anche il suo latino, mettiamola così. Pari passu, cioè i creditori vengono rimborsati di pari passo, par condicio, cioè i creditori sono sono tutti in uguali condizioni quando c'è il riparto della massa d'accordo che, che, che, che avanza, residua e tutti sono falcidiati nello stesso modo no, no MES e Fondo Monetario Internazionale non sono falcidiati mai per niente i paesi che si indebitano con loro devono ripagare fino all'ultimo centesimo bucato quindi gli altri creditori quando vedono che un paese si indebita con questo tipo di istituzioni qui cominciano a Paura, eh? E come si traduce la paura dei, eh, dei, ehm, dei mercati? Semplice. Ti chiedono un tasso di interesse più alto, si chiama premio per il rischio. Quindi capite la demenza di andare a mettersi per 30 miliardi da spendere in spesa sanitaria, che poi probabilmente saranno anche troppi, eh, per restituire i quali ci verrà fatto un memorandum cioè eh, si precostituirà la base giuridica perché le istituzioni la commissione europea la banca centrale europea il fondo monetario comandino a casa nostra d'accordo per questi 30 miliardi per, per i quali ci viene fatto un memorandum andiamo a dare un segnale pessimo ai mercati andiamo a dare un segnale pessimo quello di aver perso l'accesso al mercato e quello di eh, e, e quindi naturalmente ci sarà un, uno zoccolo di spread a quel momento che comunque non ci scrolleremo E non sarà stato Borghi, mi dispiace, non sarò stato neanche io, mi dispiace, sarà stato Gualtieri, perché? Perché? Cioè la domanda è perché? Allora, io ho la mia sensazione che questi siano fondamentalmente sotto ricatto. Il ricatto può prendere varie forme, eh, probabilmente, eh, diciamo... Mh, quello che si percepisce perché avete visto che tutti, diciamo a metà marzo, tutti i governi di paesi, diciamo del nostro standing in Europa e nel mondo, avevano annunciato misure tranne noi, tranne noi, e avevano anche erogato tranne noi perché noi no? Perché la mia sensazione è che prima che si eroghi e prima che si faccia una, uno scostamento significativo, perché attenzione. I 25 miliardi che di scostamento che sono finiti nel decreto Cura Italia, di cui voi ancora non avete visto un soldo bucato, quelli lì non è che è stata una benigna concessione. Vi ricordo che noi quest'anno, l'anno scorso, avevamo previsto 2,4 di deficit e abbiamo fatto 1,6. Quindi questo significa che dello scostamento di 1,1 deciso... Eh, in termini di indebitamento, 0,8 già ce l'avevamo in tasca, non so se, se sono chiaro. Quindi quello gliel'hanno fatto fare, prima di farli indebitare di più, gli, hanno, gli devono aver detto, caro Giuseppi, caro uh, Roberto, tu ti puoi indebitare di più, ma prima mi entri nel MES, perché se le cose a casa tua vanno male, io i soldi indietro li rivolgo, e quindi tu prima mi entri nelle messe e poi eroghi. Ma se io erogo e faccio come mi pare, probabilmente le cose che possono avergli detto sono o eh, ti scateno i mercati, o ti faccio una procedura di infrazione e diciamo... Ok? Oppure possono avergli detto come a Varoufakis, una cosa del tipo ah, tuo figlio ieri sera mh, ha fatto tardi, l'abbiamo visto con la sua ragazza, ha fatto quel percorso perché questi fanno così, eh, cioè, non so se capiamo di, cap di chi stiamo parlando quindi o minaccia di ricorso ai mercati, o minaccia di procedura di infrazione, o minaccia personale non si capisce altrimenti, cioè non si riesce a ricondurre tutto questo a, a un uno le cose sono andate in un altro modo? La situazione è diversa. Bene. Meglio. Venite in Parlamento e spiegateci perché volete assolutamente utilizzare uno strumento che la vostra maggioranza non vuole, venite a dimostrarci che non siete sotto ricatto e soprattutto dimostrateci che non avete perso l'accesso ai mercati. Fate una bella emissione di titoli e vediamo che cosa fa la BCE nel caso in cui qualcosa vada storto, perché altrimenti non se ne esce. Perché Perché fra un po', eh, gli imprenditori non avranno più bisogno dei vostri prestiti per pagare le tasse, perché non ci saranno più le imprese e quindi ci saranno tanti disoccupati. E quindi alla fine spenderete lo stesso, nel modo sbagliato, quei soldi che non avete voluto spendere nel modo giusto. Vorrei fare una considerazione a questo punto. Che cosa si dovrebbe fare per eh, intervenire correttamente in questo contesto? Lo sapete, ne abbiamo parlato. La monetizzazione del debito. Cosa vuol dire monetizzazione del debito? Fondamentalmente vuol dire che i titoli emessi dal tesoro di uno Stato, quindi dal Ministero dell'Economia, vengono acquistati e sterilizzati dalla Banca Centrale. Il che, se i tassi di interesse sono a zero, non cambia sostanzialmente molto dal punto di vista del bilancio dello Stato, perché invece di emettere un titolo che fondamentalmente ha interesse zero, che è un BTP, sostanzialmente nel consolidato diciamo, del circuito pubblico lo Stato emette via banca centrale un altro asset a interesse zero che è moneta. Le cose ovviamente cambiano quando i tassi di interesse si rialzano perché se tu hai, eh, non hai più esattamente monetizzato eh, titoli eh, del debito se tu ti sei finanziato solo con titoli naturalmente hai poi una grande massa di titoli che vanno a scadenza e devi rinnovare non essendo sterilizzati presso la banca centrale e quando li rinnovi naturalmente subisci il, il, il costo aggiuntivo dei tassi di interesse che nel frattempo si sono alzati perché non lo si vuole fare allora perché non lo si vuole fare ma non lo si vuole fare perché l'idea è che se lo stato si finanzia con moneta in termini generali, eh, questo. se lo Stato si finanzia con moneta, allora esplode l'inflazione. Ma questa oggi è una scemenza, è una scemenza perché stiamo fondamentalmente in una fase di recessione profondissima, stiamo diciamo, distruggendo domanda. Se vogliamo che l'economia rimanga in piedi, dobbiamo alimentare questa domanda per evitare che la, il calo della domanda, cioè fondamentalmente il fatto che voi non guadagnate e quindi non acquistate non porti al crollo dell'offerta, cioè alla chiusura delle aziende, perché se no poi dopo, se facciamo veramente crollare le aziende, se distruggiamo l'offerta, allora a quel punto sì che poi c'è inflazione. C'è inflazione perché quando poi si ricomincia a crescere la capacità produttiva è stata distrutta, molta domanda, poca offerta, uguale inflazione. Quindi bisogna agire ora. Vi faccio anche presente che eh, è assolutamente eh, farlocca la teoria secondo cui la moneta causa l'inflazione. Lo abbiamo visto, il povero Draghi in faccia altro che stampa, stampa, stampa, stampa, stampa, stampa, l'inflazione è sempre sotto il 2%. E io andavo a questi convegni, a Halle, non so, con tutti questi, questi bonzi della BCE che si chiedevano «Ah, ma perché? Forse non ancoriamo bene le aspettative, ma ancora un po' le aspettative, vedi tu, issa, issa le vele, fai quello che ti pare». La verità è che sostanzialmente quello che occorre affinché diciamo, la moneta, ve la dico brutalmente come la direbbe un, un economista da talk show qualsiasi, un bocconiano qualsiasi, la moneta Mettiamolo così, nelle circostanze attuali lo Stato può essere sicuro che la moneta stampata venga spesa solo se la spende lui. Cioè l'unica possibilità che lo Stato ha effettivamente di immettere moneta nel circuito è fare deficit lui, spendere lui in investimenti, ma anche in stipendi pubblici, ma anche in sussidi per chi è rimasto eh, con l'attività chiusa, ma anche in cassa integrazione. Questo è. Le operazioni diciamo, alla, alla Draghi, quelle consentite dai trattati, di andare ad acquistare titoli presso le banche, dare liquidità alle banche che poi le andavano a spendere non nell'economia reale ma in titoli dei paesi emergenti, ovviamente non fanno crescere l'inflazione qui, la fanno crescere nei paesi emergenti. E infatti questo è successo. Non vi annoio oltre. Allora, prima obiezione al perché non si può fare monetizzazione, perché c'è l'inflazione, è una scemenza. È una scemenza. Ma ci fa capire, siccome una scemenza i piddini ci credono, e ci credono anche i tedeschi, ci fa capire uno dei motivi per cui non si vuole realmente perseguire questa strada. Perché l'inflazione non è un fenomeno neutrale, è un fenomeno che ha caratteristiche redistributive. Se i prezzi crescono, il livello dei prezzi cresce, cresce violentemente, perché se cresce poco alla fine non se ne accorge nessuno, ma diciamo attendere il fenomeno inflattivo se assume proporzioni consistenti dà una fregatura al creditore che ha pagato moneta con cui comprava non so un quintale di patate eh, il prezzo delle patate cresce la moneta gli viene restituita e lui compra solo 90 kg di patate capito quindi che cosa fa l'inflazione svantaggia il creditore e naturalmente avvantaggia il eh, debitore, perché il debitore quando ha preso la moneta doveva vendere un quintale di patate per restituirla. Quando la restituisce se c'è stata inflazione, gli basta vendere appunto 80, 90, non mi ricordo che numero vi ho dato prima, ma un numero inferiore di patate per restituire il debito. Quindi l'inflazione avvantaggia il debitore svantaggia il creditore. Non è poi così strano che i paesi del nord non amino l'idea della monetizzazione del debito perché stupidamente che crea inflazione e se la creasse giustamente penserebbero di essere svantaggiati. Ma amici cari, questo tipo di trasferimento implicito di ricchezza è a modo suo un segno di quella solidarietà che oggi con dignità pari a zero Luigi Di Maio è venuto a implorarvi sul Financial Times. Ma il punto è che, vedete, per carità, povero Di Maio, lui fa quello che può. No. Ma l'economia bisogna saperla. Cioè, le, le cose non si tengono insieme se non c'è un minimo di elasticità nelle giunture. Tu non puoi tenere insieme paesi diversi pensando che non ci sia la necessità di eh, in qualche modo compensare questa loro diversità. E purtroppo negli ultimi 25 anni il progetto europeo è diventato sbilenco per, per un motivo molto semplice, che la eh, condivisione della moneta, che da moneta comune è diventata moneta unica sostanzialmente, la condivisione della moneta, la moneta unica, ha sottoposto tutti agli stessi vincoli, ha ingiunto di condividere i vincoli, ma... Ma non c'è stata la condivisione dei rischi. La condivisione dei rischi come ci sarebbe stata? Con una piena e totale condivisione del debito, che è quello che i tedeschi non hanno mai voluto. D'accordo? Sinceramente non lo voglio neanche io, perché io preferisco comandare a casa mia. Ma posto che si riuscisse a creare un circuito democratico, tale per cui esistesse un'autorità politica, europea, con un ministero delle finanze europeo, con una direzione del tesoro europea, con una banca europea, la cosa avrebbe un senso. I titoli sarebbero europei, le tasse per ripagare quei titoli verrebbero discusse a livello europeo, ma con una nostra partecipazione democratica, adesso non è così. E questo, eh, se posso, eh, aspettate che me lo appunto perché poi voglio fare un discorso, il discorso degli Eurobond anch'io. E bond, my name is bond, e bond. Benissimo. Allora, primo punto per cui ci si oppone al ricorso alla banca centrale, inflazione. Secondo punto, che ruota sempre intorno a questo, all'interno dell'Unione Europea noi abbiamo, come vi sto dicendo, una banca e tanti ministeri del tesoro o comunque ministeri dell'economia, tante persone che mettono titoli, una sola banca. Questi titoli si è capito perché si è voluto creare un mondo di questo tipo che non avendo dietro la loro banca centrale sono rischiosi e hanno rischiosità diverse quindi il fatto che la banca centrale di tutti acquisti dei titoli dei paesi non rischiosi e dei titoli dei paesi rischiosi di fatto nel contesto europeo significa realizzare una redistribuzione del rischio un trasferimento del rischio cioè quando la Banca Centrale Europea acquista il titolo rischioso italiano, di fatto mette in capo a un bilancio comune un asset rischioso e quindi condivide il rischio Italia con la Germania. E questo la Germania ovviamente magari non lo vuole. Non lo vuole con la solita eh, stucchevole fielosa eh, ipocrisia tedesca, perché in realtà questo trasferimento di rischio è remunerato. E sapete come? È molto semplice. Eh, I titoli che la banca centrale ha in pancia, d'accordo? Ovviamente hanno su un tasso di interesse che è negativo nel caso della Germania, quindi la banca centrale paga la Germania, e è positivo nel caso dell'Italia, quindi l'Italia paga la banca centrale, d'accordo? Quando alla fine dell'anno si fa il bilancio, la banca centrale europea ha guadagnato qualcosa ha dato alla Germania, ha guadagnato dall'Italia, in termini di interessi comunque ha un utile, distribuisce quell'utile ai suoi azionisti che sono le banche centrali nazionali e allora che cosa significa? Che la banca centrale tedesca che è azionista con una bella quota si becca un bel po' di quell'utile che la BCE ha fatto guadagnando sui titoli rischiosi italiani, quindi la Germania è tutelata in termini di ehm, in termini di ehm, eh, remunerazione per il trasferimento implicito di rischio scusate che qua mi è apparsa alla fine la chi... batteria 20 ecco. vabbè, al 20% ecco vabbè al 20% posso parlare ancora un po' uh. Ma il punto di caduta del ragionamento che vi sto facendo e uh, che è di questo articolo di uh, Blanchard e Pisani Ferri che si chiama Monetization Do Not Panic, cioè monetizzazione niente panico, che è del 10 aprile 2020 e lo trovate su voxeu.org, quindi Monetization Do Not Panic, Olivier Blanchard, Jean Pisani Ferri, 10 aprile 2020, voxeu. È molto interessante quando loro pongono il tema del, del, di, di, di, di che cosa succederà se abbiamo troppo debito. Pongono il tema delle alternative. Questo tema è familiare, ai lettori del mio blog, perché ne abbiamo parlato tanto spesso quando abbiamo com commentato quel, mh, quel paper di Carmen Reinhardt e Belenz Brancia che parla di liquidazione del debito pubblico, cioè fa capire come si può Diciamo rientrare da picchi di debito pubblico che generalmente si verificano dal termine di episodi bellici e lo, le due ragazze dicono fondamentalmente che ci sono tre modi l'inflazione eh, più esattamente la crescita moderatamente inflazionistica attraverso, attraverso regolamentazione dei mercati e, e spesa in deficit e controllo della banca centrale da parte del governo quindi un'inflazione moderata, il default e l'iperinflazione. La stessa cosa la dicono fondamentalmente anche, anche eh, Blanchard e Jean Pisani Ferri, loro dicono eh, se si arriva a un tale livello di debito che i governi non siano in grado di ripagarlo, a parte il fatto che ripagarlo come sapete è una frase da, ma neanche da barda, da bettola, perché il debito non, non, non si ripaga, si rinnova no? naturalmente, non è che quindi il problema non è se tu ripaghi il debito, il problema è se riesci a rollare over, a fare il rollover, a rinnovarlo. No? Non è mai esistito uno Stato che abbia chiuso la sala cinesca e che abbia pagato i suoi creditori. Vabbè, comunque, non riesca a rinnovarlo, whatever. Comunque, in quel caso, dice, gli Stati potranno scegliere fra inflazione, quindi forte inflazione. Ristrutturazione del debito, che sarebbe il default, cioè fondamentalmente io esordino i caccio e tu non li pigli, deve dire lo Stato, ma non è una bella cosa. Eh, repressione finanziaria, che è appunto quello che vi dicevo: cioè regolamentazione del mercato dei capitali, ehm, regolamentazione della banca centrale nazionale e quindi lo Stato decide il livello del tasso di interesse, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E Wealth. Expropriation, attenzione! Loro aprono la finestra di Overton mettendo la patrimoniale fra le quattro fra le possibilità, eh, capito? Furbetti loro. Allora dicono naturalmente: non c'è nessun motivo per eh, affermare che l'inflazione vada esclusa. Non è il male peggiore se tu consideri regolamentare i mercati, loro sono ultraliberisti quindi non vogliono farlo, un'iperinflazione devastante, quello ovviamente non piace a nessuno, il default, anche quello non piace a nessuno, quindi l'inflazione, ma aggiungono un'osservazione interessante. La banca centrale questa cosa la sa, ma non può dirla, perché? Perché se la dice, le aspettative del mercato sono che ci sarà inflazione, e allora i tassi di interesse cresceranno perché sconteranno l'inflazione futura. Quindi, dice la banca centrale, è meglio che se ne stia zitta, ma sappiamo che monetizzerà. Faccio un paio di osservazioni. Questi sono francesi. I francesi sono quelli che hanno una banca che stava per andare a gambe per aria quando la Lagarde ha fatto il famoso discorso «Non siamo qui per chiudere gli spread». Tant'è che pare si dice, si vocifera che Macron l'abbia presa a penarecchia e gli abbia detto adesso dici il contrario, lei ha detto il contrario e gli spread si sono chiusi. Quindi non è strano che a cantare le lodi del buon senso siano due illustri colleghi francesi, perché a casa loro se le cose si mettono male in questo momento per lo Stato italiano si mettono malissimo per le banche francesi. Quindi tutti sentiamo. Veniamo ai tedeschi. Eh, I tedeschi vi ricordate quella nota, frase di, di, di, di, di Churchill? Fai vedere come suona in inglese, perché non me la ricordo in inglese. Eh, beh, Churchill comunque è una... Beh, tanto questa me la ricorda <ride> Non mi interrompa mentre la sto interrompendo. Bellissima, questa di Churchill la userò molto in aula, visto che prossimamente l'aula sarà frizzantina. Bene, quella famosa frase, potevate scegliere fra il disonore e la guerra, avete scelto il disonore e avrete la guerra, no? Questi... Allora, I tedeschi purtroppo, bracci funzionano così. Cioè, loro in questo momento potrebbero scegliere fra eh, una, diciamo, rischio attendere di inflazione moderata, e il default eh, dell'Italia sostanzialmente, perché questo è quello che vogliono. No, il default dell'Italia vuol dire allora, vuol dire questo: io Germania vendo tutti i, o quasi tutti i miei BTP mi metto in sicurezza. Dopodiché, eh, diciamo, vengo a casa tua e per prendermi il resto, diciamo, ti costringo a fare un cazzo sul tuo debito e poi metto le patrimoniali, eccetera, eccetera, e diciamo, mi porto a casa il resto. Qual è la differenza fra l'inflazione nell'eurozona e, e il default? L'inflazione toccherebbe a tutti e quindi ovviamente trasferirebbe ricchezza dal creditore verso il debitore. Il default toccherebbe eventualmente il debitore e quindi trasferirebbe ricchezza dal debitore verso il creditore. Quindi la prima è una sorta di manifestazione di fra virgolette solidarietà, la seconda è semplicemente un'esecuzione forzata. Perfetto. E però quello che si dovrebbe dire agli amici tedeschi è una frase un pochino più articolata di quella di Churchill, cioè potevate scegliere fra un po' di inflazione per tutti e il default per l'Italia. Avete scelto il default per l'Italia e avrete l'iperinflazione per tutti. Perché? Perché se scoppia un meccanismo tale per cui si arriva veramente alla ristrutturazione del debito, ricordatevi che la ristrutturazione del debito è quella cosa per facilitare la quale si voleva riformare il MES, ma comunque loro sempre a quello tendono. La crisi che si scatena è di proporzioni tali che poi dopo si dovrà, in un contesto di vincoli dal lato dell'offerta, dati dalla situazione quasi bellica in cui siamo, eh, turbolenza dei mercati internazionali, a quel punto stampare veramente moneta a randa e a quel punto veramente si rischiano fenomeni diciamo di carattere macroeconomico non controllabili. Questo è diciamo, il, il, il punto di caduta. Ma voi pensate che noi abbiamo un personale politico che sia in grado di andare lì e non, attenzione, spiegare queste cose? Perché ai tavoli dell'Eurogruppo non si va come Varoufakis a fa' la lezioncina di Macro. Ai tavoli dell'Eurogruppo si fa a difendere un paese. E per difendere un paese bisogna amarlo e bisogna essere convinti che valga la pena di difenderlo. E voi sapete benissimo, perché avete studiato con me per dieci anni l'antropologia del Piddino, che la prima cosa che il Piddino crede è di essere migliore delle persone che ha intorno. Migliore di voi, migliore di me, che mi ci faccio una risata, d'accordo? Perché poi, vabbè, lasciamo perdere, la qualità è quella che è. Ma queste persone, l'Italia, non la amano. Sono quelle persone che, come ho detto in aula, quando non possono distruggerla, almeno impediscono di ricostruirla con quel codice degli appalti, negoziato anche quello in sede europea, in modo fallimentare, applicato in Italia in modo ancora più fallimentare. Ma perché? cioè, voi, voi, Queste cose quindi non vanno dette a loro, ma vanno sapute. E tu devi andare lì, forte, del sapere che si è tutti nella stessa barca e devi essere disposto con spregiudicatezza a farglielo notare con il debito garbo e con la debita fermezza questi non sono in grado. Ma scusate, ogni scarrafone è bello a mamma sua, no? Ma anche a papà suo. A me, che mi tocca i figli, ovviamente, è chiaro che mi risento. Benissimo. Il Mes è un figlio di Gualtieri, bello come suo padre, ma a lui piace tantissimo. È stato il relatore, pensa che sia una figata. Capite qual è il problema? C'è anche questo del ricatto, che a qualche livello sicuramente c'è, una qualche testa di cavallo nel letto che l'hanno messa, che sia uh, il, il, il um, la minaccia di scatenare i mercati, che sia la minaccia della procedura di infrazione, o che sia dirgli dove era il figlio la sera prima, non credo che siamo ancora arrivati a questo, ma è successo in altri paesi, che sia questo, voglio dire, c'è anche quest'altra possibilità, semplicemente a me piace perché... E allora qui capite che la situazione è fondamentalmente di difficile gestione. E capite anche perché queste persone hanno paura di venire in Parlamento. Cioè noi abbiamo il grande statista della Magna Grecia che ha una FIFA blu di venire in Parlamento. E abbiamo i 5 Stelle che lo proteggono perché hanno una FIFA blu lui venga in Parlamento, che gli vengano dette certe cose che vengano messe nello stenografico e che loro siano costretti a fare una cosa che forse ontologicamente non possono fare. Cioè tirare fuori le palle e votare una risoluzione che dica che l'Italia non accetta che venga menzionato il meccanismo europeo di stabilità in un contesto improprio. Non deve neanche essere menzionato. È come la patrimoniale. La finestra di Overton va chiusa, ora. Non c'è quella parola, non esiste quella parola. Perché se tu quella parola la dici, sei già oltre l'orlo. Quella parola non deve esistere, non deve essere nominata. Quando Malta o quando, non lo so, Andorra, posto che entra in Unione Europea, avrà bisogno di essere salvata, si userà il MES. Va bene? Perché avrà perso l'accesso al mercato. Si userà perché per quello è nato e per quello lo si userà. E secondo me forse sarebbe proprio bene liquidarlo e non pensarci più. Cosa che era nel programma dei sostenitori, di quelli che vanno in copertura di queste persone inadeguate a governarci, inadeguate a negoziare. Bene, mi sembra di avervi detto, mi sembra di avervi detto abbastanza. Leggetevi. Eh, nel blog eh, la, il mio commento sulla proposta del presidente Silvestri di modifica del regolamento del senato, è interessante così vi studiate anche il regolamento del senato e capite che cos'è la democrazia, la democrazia forse sarà lenta ma le dittature non sono molto più rapide, questo quindi lo si vede perché da quando abbiamo il, di, il dittatorello non è che le cose siano andate molto avanti perché è sotto ricatto. Leggetevi l'articolo di Blanchard e Pisaniferé sulla monetizzazione, è un po' complicato, un po' tecnico forse per alcuni, ma eh, diciamo così è scritto in inchiostro blu perché questi hanno una FIFA blu in Francia. E, ehm, e in chiusura una parola sugli euro bond. Vi ricordate che cosa vi ho detto circa il MES? Qual è uno dei problemi principali? Il problema principale è che con il MES... Se tu chiedi soldi al MES, il MES è un creditore privilegiato, cioè è uno che deve essere pagato integralmente prima di tutti gli altri e naturalmente gli altri lo sanno, quindi si preoccupano e credo, e chiedono un premio per il rischio e quindi si alza il tasso di interesse se tu accedi al MES, vabbè non avendone bisogno, se tu ci accedi non avendone bisogno, se tu ci accedi quando ne hai bisogno, cioè quando i mercati non ti prestano più nulla, e a quel punto se i mercati non ti prestano nulla non ti prezzano neanche il debito e quindi il prezzo non sale, no? perché non c'è, e allora accedi al MES. Ma finché tu hai accesso al mercato, perché accedi al MES? Vabbè. Non so se avete sentito parlare di Eurobonds, Corona Bonds, Eurobonds, I wanna Bonds, ok? Any, any... whatever it takes bonds. Bene. European safe assets. Sta roba qua. Esbis. Gli SBS. Sapete cosa sono gli SBS? European safe bonds. Io voglio tanto bene a, a questo popolo che non impara dai suoi, dai suoi grandi classici, che poi sono Dante, come ho avuto modo di illustrarvi qualche sera fa, e Alberto Sordi. Ma non vi sentite ridicoli a dire Ah, esbis, Govis, una buona cana. Ragazzi, ma parlate come magnate, che poi quando ve ne andate in giro, io vi ho visto a Turku, capito, rantolare alla ricerca di un piatto di spaghetti e io a mangiarmi le mie ringhe, perché a Turku ci stanno le ringhe. Ma se non avessi potuto ci sarei andato. A voi chi invece ha mandato? Allora, torniamo qui alla concretezza. Tutta questa, diciamo, questo zoo di strumenti finanziari di cui vi ho parlato, gli yes, asbis, i cronabonds, eurobonds, che cosa avrebbero in comune una caratteristica? Quella di essere dei titoli sicuri perché garantiti da più stati europei. E allora che succede se tu vai su questa strada? Succede che in un altro modo dai implicitamente lo stesso segnale che dai accedendo al MES, cioè che il titolo nazionale non è sicuro perché c'è un titolo più sicuro e qual è? Lesbias o lo Eurobond. Amici cari, a parte il fatto che, diciamo così, i BTP sono a valere sul flusso di gettito fiscale italiano futuro che ci sarà se non distruggete l'Italia, perché se la distruggete poi il debito finisce così, perdonate il gesto, non è molto senatoriale ma sono le 22.41 quindi credo di poterlo fare. Questo anche andrebbe spiegato un attimo ai nostri amici. Io oggi l'ho detto a Ambrose, Evans Pritchard che mi ha chiamato, ha detto ma tu come la pensi, cosa deve fare la banca centrale, ma se lo fa, ma se non lo fa. Ho detto senti Ambrose, io te lo dico molto chiaramente, qui se non arriva liquidità, fra tre settimane siamo tutti morti a quel punto di quello che volete fare voi in Europa, non ce ne frega più un cazzo. Scusate la volgarità, l'ho detto in inglese, quindi suonava meno volgare, a voi l'ho detto in italiano, suonava esattamente così. Vabbè, ma lasciamo stare, torniamo al punto. Eurobonds, figata perché mutualizziamo, perché diventiamo una grande comunità. Sì, d'accordo, ma o tu mutualizzi tutto il debito, oppure immediatamente crei una classe di debito subordinato. Vi dice qualcosa questa parola, subordinato? Forse l'avete sentita quando si parlava delle obbligazioni di, sì, bravi, di Banca Etruria, bravissimi, ah, ve lo ricordate? Eh sì, perché quelle sono le obbligazioni che sono state rastrellate, azzerate, cioè non sono stati ripagati i detentori. Quando tu vai a creare varie asset class, quindi c'hai il, il, il, il, eh, il credo privilegiato, d'accordo, il senior, e poi c'è il subordinato, il junior, quello che, che è junior, diciamo così, si deve fare un bel segno della croce e diciamo aspettare la scadenza, dopodiché, quando la scadenza è arrivata, è tutto contento, consiglio di prendere i soldi e scappare, se glieli danno. Non è una buona idea segmentare il mercato dei titoli pubblici in titoli che verranno rimborsati perché più garantiti e titoli meno garantiti e che quindi... Non dico che non saranno rimborsati, ma potrebbero non essere rimborsati. Non è una buona idea farlo adesso soprattutto, perché è molto semplice. I tempi che ci aspettano, qualsiasi macroeconomista diciamo, onesto, d'accordo? Eh, quindi non quelli da, da talk show televisivo, che abbia studiato su un buon libro, vi può dire che fra un anno noi non saremo così tranquilli. Perché il virus ci fa paura, il virus uccide, facciamo bene a stare in casa, è un momento molto brutto. Ma quando arriva una cosa che è il 29, con 8 anni di anticipo rispetto al, al felice anniversario, dopo vedrai che ci dimentichiamo anche il virus. In questo momento parlare di soluzioni di questo tipo è demenziale. Tutto quello che noi dobbiamo fare è evitare che il tessuto del sistema economico si disgreghi e intervenire iniettando liquidità. Cioè, qui stiamo parlando come se noi arrivassimo sul teatro di un incidente: c'è uno che è caduto dal motorino, c'è una frattura esposta del femore, perde sangue e noi non gli facciamo la trasfusione perché, boh, perché non lo so perché. Cioè, perché non c'è una razionalità nel non fare una cosa di questo tipo: ce lo tolgono a noi? Vabbè, sta lì, cioè il sangue qualcuno deve darlo. La liquidità monetaria? No, non viene tolta a qualcuno. La banca centrale può emettere moneta. Perché noi accettiamo di aggregarci in comunità statuali? Allora forse la domanda potrebbe essere un'altra. L'Italia è ancora uno Stato nel momento in cui ha perso uno dei fondamenti e delle ragioni d'essere della sua statuale? Questa è forse la domanda che dovremmo porci. E da qui poi discenderebbe tutta una serie di cose, cioè perché le nostre posizioni negoziali vengono difese così male nelle sedi europee, perché il personale politico ha una qualità, diciamo in alcuni casi, discutibile, perché il personale amministrativo pretende di comandare lui ma poi invece dopo eh, si dimostra unfit, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sarebbe tanto da discutere. Comunque, abbiamo parlato anche degli asbias. Eh? Spero di avervi soddisfatto nel perché questo discorso di euro Eurobond non funziona. A Ambrose ho anche detto un'altra cosa, che è questa. Caro Ambrose, come tu ben sai, eh, la mutualizzazione del debito esplicita, il trasferimento, il, la condivisione di rischi esplicita, Esplicita, cioè facciamo dei titoli europei che ricadono su un bilancio europeo, non è mai stata accettata dalla Germania. Quindi a me il discorso Corona Bonds non mi appassiona perché so benissimo che nessuno politicamente in Europa lo vuole. No, quindi non, non, non, mi, non mi appassiona una cosa che nessuno vuole. Io adesso faccio il politico ma anche quando facevo l'uomo della strada se una cosa so che nessuno la vuole vabbè, è pace, non è che gliela posso imporre io Quanti, quante divisioni corazzate ho? Zero quindi se di una cosa loro, quelli che sono più forti non vogliono parlare, non parliamone non andiamo in ginocchio con l'abbrino il mentino tremolante, la il luccicone capito? come, come Gigi o, ciao sono Gigi, voglio Eurobond o come Roberto, o come Giuseppe, non, non, non funziona così, cazzo, non funziona così. Allora ci ammazzeranno, vogliamo morire con dignità, vogliamo. Cioè io non, non, non ce la faccio, non sopporto di essere, di essere rappresentato in quelle serie da questi uomini senza palle. Oh, Dio santo, ma che cazzo ti potresti tirar fuori le palle niente, niente vabbè allora comunque Ambrose dicevo punto primo, io non ne parlo non mi appassiona il tema perché so che non lo vogliono d'accordo? punto secondo, mettere sull'Ambaradan chi decide chi stampa, la società di diritto lussemburghese, il regolamento il trattato, il consiglio d'amministrazione, poi la collocazione sul mercato, i soldi arrivano lì via nel frattempo quelli di voi che hanno, non so, eh, un negozio, un ferramenta, un, oh, forse quelli sono aperti, un negozio chiuso di qualsiasi tipo, eh, tutto il non-food è chiuso per esempio, non si è capito perché, non siamo riusciti a fargli capire che era una filiera colpita, cazzo, l'avete chiusa per decreto, lo capite che è colpita? L'avete colpita voi, Chris? Vabbè, lasciamo stare, no? lasciamo stare... Tutti quelli, no? Che fanno? Aspettano che da Lussemburgo, da dove vogliono farlo, parta questa emissione, i mercati raccolgono, arrivano si i e nel frattempo il paziente è morto. Lo vogliamo capire? Cioè i Coronabond sono un'operazione che se riesce il paziente è morto. Perché? E beh, perché stava perdendo sangue e è andato in shock, mi sembra abbastanza normale, no? Ne vogliamo parlare? È chiaro perché è una scemenza? È chiaro perché chi vi parla di queste cose non è in cattiva fede? Perché vi assicuro che non sono in cattiva fede. Sono solo ignoranti di economia e in alcuni casi, rari, anche stupidi. Ma ignoranti lo sono quasi tutti. E non c'è verso di fargli intendere ragione. Perché? Perché loro pensano di essere privilegiati. E quindi pensano che a loro non toccherà mai. E invece toccherà a tutti, toccherà pure a loro. Oh, regà, ma se si svegliano i presidenti emeriti della Corte Costituzionale, che tutto sommato, vabbè, lì il tema è anche un altro, sei stato importante, hai fatto una bella carriera, non hai più niente da perdere, e dici la verità. Va bene, meglio dire una verità che dire una menzogna, non importa il perché viene fatto. Ma comunque, se si svegliano anche persone che sono parte dell'establishment, è chiaro che chi non è scemo ha capito che non ce ne sarà più per nessuno, e che qui noi, oltre a perdere i soldi, stiamo anche perdendo la dignità. E perderemo la democrazia. Cioè, è, è, è una catena, d'accordo? Vabbè, allora, io penso di avervi sufficientemente allietato eh, e indotto a un, a un sano eh, ottimismo che, come sapete, è il sale, è il sale della vita. Eh, batteria del telefono scarica? Beh, certo, perché siamo... La batteria del telefono è scarica, mi dice il computer, perché c'è Whatsapp web, quindi devo, devo lasciarvi, perché altrimenti dovrei farle in ogni caso. Le vostre domande non le vedo perché siete troppo lontani, bagnai, bagnai, bagnai, bagnai, sì, sono io, eccoci. Beh, sì, sono anche presuntuosi, sì, un pochino sì, però quello, diciamo così... La presunzione va un attimo capita perché è un rapporto fra mezzi e risultati. Eh? Quando ci sono i risultati si chiama superbia, quando non ci sono i risultati si chiama presunzione perché te la tiravi molto, presumevi molto di te, ma poi vai in Europa dicendo che vuoi <ride> che di Mes non si parla e vuoi eurobond, torni senza eurobond e con il Mes, allora sei un presuntuoso altrimenti avresti anche potuto essere un superbo. Grazie, prego. Grazie, prego. Cosa possiamo fare noi cittadini? Ve l'ho detto all'inizio, dovete studiare, dovete stare molto attenti a come parlate, a come comunicate questi temi, dovete esporvi il meno possibile sui social, semplicemente, dovete utilizzare i social per informarvi, non dovete utilizzare i social per segnalare la vostra esistenza. Sappiamo che siete tanti, siete tantissimi, siete la maggioranza del Paese, vi li pesa in questo momento, vi li pesa e non rappresentata, mi dispiace molto, Prima o poi a questa situazione si rimedierà. Cercate di non mettervi nei guai. Possibilità che la BCE stampi moneta. La BCE lo fa costantemente, ha già detto che ci sarà un piano di acquisti che ammonta a 750 miliardi, eh, che si chiama PEP, eh, quindi che è Pandemic Emergency Purchase Plan, cioè Piano di Acquisti per l'Emergenza Pandemica, che tutto sommato se uno avesse collocato una cinquantina così, ma il problema è che lì c'è qualche dinamica di ricatto, come già vi ho detto, che può essere assistita da minacce di carattere, eh, diciamo così, macroeconomico, di carattere personale, non ho la benché minima idea, ma comunque il tema è quello e quindi in questo momento la BCE stampa, ma noi non ne stiamo approfittando, questo è il punto. Per vice può stampare quello che vuoi, non è che piglia e butta i soldi dalla finestra, interviene per acquistare dei titoli. Ma se tu i titoli non li emetti, come Matteo sta chiedendo, il famoso prestito nazionale, eccetera, eccetera, beh, se i titoli non li emetti nessuno te li acquista, non è che posso venire da te a dirti scusa che ti è avanzato un chilo di BTP. Se tu non li emetti, eh, non, eh, perché non stanno emettendo? Perché, perché hanno fatto un decreto liquidità che non ha copertura? Con un miliardo garantiscono 200 miliardi di credito erogato dalle, dalle, dalle eh, aziende di credito a, agli imprenditori? Eh, fa un po' ridere, io lo voglio vedere questo decreto quando arriva, perché forse si sta già in gazzetta, ma voglio, le carte me le guardo quando mi arrivano sulla scrivania. Voglio fare due risate su questo, no? Il decreto l'hanno dovuto fare, perché, anche perché se no poi noi gli fregavamo l'idea, per cui poi dopo. Ah, perché c'è pure questa dinamica qui da Silo Mariuccia, ma non entro in questo. Eh, lo hanno dovuto fare ma la, ma la copertura eh, non c'era perché? perché ancora non si erano decisi a mettere la testa nel cappio del MES benissimo, allora io vi, vi, vi lascio uh, la situazione è questa, la gestiamo e vi teniamo informati degli sviluppi